Sì, una volta stava a passo con i tempi, ormai la Costituzione è andata a far friggere. Sì, beh sì, deve evolvere insieme ai tempi. Cioè... Assolutamente sì. Sì. Però quando dicono che la, la prima parte della Costituzione, è la, la Costituzione più bella del mondo, questo è verissimo. Qualche piccolo cambiamento io lo farei. Certo, la società evolve, è giusto che la Costituzione cambi. È una cosa fatta tanti anni fa ma deve continuare a progredire. La Costituzione deve essere rispettata. Non è vero. Sì, secondo me sì. No, la Costituzione a partire dal tuo corpo non c'entra niente il tempo. Ma sei ritardata. Perché? Sono convinto che la Costituzione deve andare con i tempi e non può essere bloccata. Io non credo che una Costituzione possa essere cambiata a colpi di maggioranza o comunque di un pugno ristretto di persone. Ma, ma legge quella che ha fatto l'uomo, giusto? Non è è una cosa sana, non il Corano, non è che il Corano, non è che quella della Breve. Forza cambia, perché il tempo cambia. La Costituzione è legge fondante dello Stato e deve rimanere fondante, deve dare i principi secondo i quali si opera. Poi le leggi sono fatte apposta per adeguarsi ai tempi. Mi vabbè. Noi non parliamo di questo.